sa prova allora cominciamo subito ok siamo questa la facciamo in privato ok sa prova si sì, mm. si sente Benissimo, allora vogliamo cominciare subito, tanto siamo in privato, adesso eh, fammelo mettere bene, fammi vedere un po' l'immagine, ok, che è successo? Ah. Mm. Va bene, <coughs> allora... allora sono le 19 e 14 perfetto benissimo allora ah non ho aperto eh, eh, non ho aperto la domanda eccola qua ok allora abbiate pazienza vedi mi ero dimenticato ok questa è la domanda <coughs> Eh, questa è la domanda che la facciamo più grande per voi benissimo e anche la salviamo allora bene eh, salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video sa prova chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi a un nuovo programma intitolato a domanda risposta bene ancora una volta qualcuno ci investe e ci pone un quesito bene allora che succede che come già detto ci vogliamo ripetere noi quasi sempre rispondiamo appunto tramite mail ci scrivono tramite mail e rispondiamo tramite mail però ci sono alcuni quesiti che riteniamo troppo importanti specialmente la persona eh, che mi ha scritto questa volta e eh, so che è una persona veramente molto intelligente, veramente. Ma, al di là di questa domanda, ma proprio io ho modo, insomma, di seguire questa persona per va varie vicissitudini, devo dire che è una persona molto intelligente e quindi la stimo molto questa persona. Bene, come sempre tutto resta anonimo perché la correttezza vuole che se ti scrivono in maniera come dire eh, privata la persona non deve mai essere palesata mentre invece se ti scrivono in maniera pubblica tipo sotto un video <coughs> con un altro video allora lì il discorso è pubblico e quindi siamo, saremmo anche autorizzati a palesare il nome perché Ciò che è pubblico resta pubblico, ma ciò che è privato resta privato. Benissimo. Allora, è una domanda molto, molto importante, devo dire. Interessante domanda. E allora, la, la vogliamo leggere? Ecco qua, domanda anonimo. Allora, la persona mi scrive e mi dice carissimo fratello, allora sto guardando i tuoi video e mi è sorta una domanda. Benissimo. Allora, ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo da parecchio tempo. Gloria a Dio, benedetto sia il Signore. Ma non ho ricevuto il battesimo nell'acqua. Ok. Eh, io ho lasciato, diciamo, il suo scritto intatto. Eh? Ho solamente messo in, in giallo, ho evidenziato, ho, ho messo il grassetto, ma quello che è stato scritto questo è ho tolto altre cose che non sono eh, come dire di interesse pubblico quindi ho lasciato la domanda nuda e cruda quindi quello che ha scritto è questo e quindi quindi non ha ricevuto il battesimo nell'acqua perché non fa parte di alcuna comunità benissimo poi ho pregato per sapere se sto diciamo così in regola e credo di aver intuito che, se si è battezzati di spirito, non è indispensabile più nulla. Però poi, come dire, ti riprendi in calcio d'angolo. Ma le scritture cosa dicono? Ok, questa è la parte, diciamo, notevole, importante. Perché? Perché tu dici, no? Di aver intuito. Tu hai intuito che, se si è battezzati, in spirito non è indispensabile più nulla. E prima ancora mi dici, no, ma sono in regola? Punto di domanda. La risposta è molto semplice. Per sapere se sei in regola non devi fare altro che leggere la Bibbia. Evidentemente, non l'hai letta tutta, perché se l'avessi letta tutta, conosceresti la risposta bene ora io avrei potuto fare diverse cose ti avrei potuto rispondere alla mail con ehm, con appunto una mia mail citandoti semplicemente <coughs> il punto dove si trova la risposta nero su bianco e fine oppure avrei anche potuto fare un video adottando lo stesso sistema. Adesso apro la Bibbia, ti faccio vedere dove sta la risposta e fine. Ma non voglio fare così. Prima di darti la risposta, di leggerti la risposta nella parola di Dio nero su bianco, vorrei esporti un pochino, seppur in maniera generale, un po' il contesto eh, biblico del battesimo nell'acqua. <coughs> Premetto io ho fatto almeno un video dove tratto questo argomento diversi anni fa, poi dopo lo andrò a cercare <coughs> e lo metterò a Dio piacendo nel link in descrizione. Ti invito a guardarlo, quello è più dettagliato. In questo, in questo video sarò, diciamo, piuttosto prammatico, però ti darò, diciamo, una inquadratura generale prima di risponderti in maniera netta alla tua domanda al tuo giusto quesito bene tutto quello che diremo tutto quello che faremo tutto quello che leggeremo lo diremo lo faremo lo leggeremo sempre nel nome del padre nel nome del figlio nel nome dello spirito santo che è benedetto in eterno amen ok vorrei aprire una parentesi approfittando di questo video per dirti che eh, sono tanti i, gli antitrinitari che seguono questo canale, proprio non mi sopportano questi antitrinitari e poi vanno infangando il mio nome e, e sono anche falsi perché molti di loro non ti dicono di essere antitrinitari, loro ti dicono di essere trinitari quando in verità sono antitrinitari e ogni tanto dicono che io avrei detto questo, avrei detto quest'altro, cose fra l'altro antibibliche e che non corrispondono al vero. Quando qualcuno di questi ti dovesse dire a te o a chi che sia che io avrei detto questa e quest'altra cosa, che non corrisponde, diciamo, a quello che eh, insegna la parola di Dio, fatevi, fatevi dare, eh, pretendete, il link... Del video, il minuto esatto dove io avrei detto questa cosa. Ecco. Vorrei scu scusa se approfitto di questo visto che c'entri anche tu perché questi antidemitari sono dei grandi infangatori che mi attribuiscono eh, affermazioni non mie. Ecco. Io le aberrazioni non le insegno. Gloria a Dio, per la grazia di Dio. Bene, niente, ci tenevo a dirtelo a te. E a tutta quanta la fratellanza quando un chi che sia dice alessio evangelisti insegna questo e non è biblico dice, mi, mi metti il link dove ha detto questo come faccio io quando denuncio gli apostati Vi faccio vedere proprio i video ecco perché io mostro ecco forse perché non sono tanto amato eh, da alcuni eh, perché io mostro con fatti e prove infatti poi dopo cercano di chiudermi il canale no benissimo allora battesimo nell'acqua battesimo nello spirito santo gloria a dio tu hai ricevuto il battesimo nello spirito santo sia gloria al padre gloria al figlio e gloria allo spirito santo bene vogliamo fare uh, come dire vogliamo andare in matteo lo vado a prendere matteo 28 classico dal 19 allora, qui è il Signore Gesù che sta parlando e praticamente sta parlando ai suoi discepoli, gloria a Dio, il Signore Gesù, tra l'altro qui, è già risorto. Quindi il Signore Gesù è già morto, è sceso nel centro della terra, nello Sheol, ha compiuto questa opera, è stato tre giorni, dopo i tre giorni è risorto, si è portato tutti quelli che si trovavano nel seno di Abramo, nel terzo cielo, poi è, co come dire, si è palesato ai suoi per 40 giorni, alla fine lui con questo corpo glorificato, no, impartisce un ordine. Molto questo, questo è importante, questo che noi ci abbiamo davanti è un comandamento, non è un pur parler, non è come dire nei fatti degli apostoli no? che, che vengono raccontate le, le, le storie, abbiamo certe situazioni dove troviamo anche, ci sono anche dei, dei comandamenti, ma soprattutto è un libro storico. Mentre invece qui abbiamo proprio il comandamento del Signore Gesù. Il comandamento del Signore Gesù recita, andate dunque, e ammaestrate tutti i popoli il termine ammaestrare è molto importante quindi chiunque dica ah io non ascolto nessuno ascolto solo la parola di Dio fai bene, Amen. gloria a Dio dobbiamo ascoltare solo la parola di Dio proprio per questo troviamo che quando qualcuno ci porta la parola di Dio in ammaestramento chi non ascolta questo ammaestramento se è biblico in automatico viene condannato perché ebbe, il Signore ha istituito no ministeri e quant'altro ma chiunque anche l'ultimo arrivato nella chiesa se ti leggi un passo biblico e tu non lo ascolti non è che tu stai rifiutando la persona ma stai rifiutando direttamente il Signore perché se la parola che ti porta chi che sia è di Cristo, non è la parola di quella persona, ma è la parola di Cristo. Quindi attenzione a dire, ah, io non ascolto nessuno. E poi magari si mettono a fare video. Ecco, interessante questo. Siamo sempre la logica. Andate dunque, maestrate, chi? Tutti i popoli. Nota bene. Qui, eh, vabbè, mo adesso non voglio spaziare troppo. La salvezza loro pensavano che era solo per gli ebrei, invece poi capiranno che non era così e qui già c'è il primo accenno tutti i popoli tutti i popoli invece loro poi c'è la storia che leggeremo e poi dice poi battezzandoli chi, chi avrà creduto questo lo leggeremo dopo battezzandoli come nel nome del padre del figlio e dello spirito santo qui sta parlando del battesimo nell'acqua per immersione allora quindi qui c'è un comandamento. Ora, un comandamento, una volta dato, resta. Quanti comandamenti ci sono nella parola di Dio? Una infinità. Tantissimi. Centinaia, centinaia, centinaia. Anche nel Nuovo Testamento abbiamo tanti comandamenti. <coughs> Ora, un comandamento resta tale, a prescindere dagli altri comandamenti, così viceversa. I comandamenti non si fanno mai la guerra. Di questo ne parleremo tra un pochino benissimo poi nel verso 20 dice insegnando loro di osservare tutte le cose ecco, che io vi ho comandate quindi ora ecco io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo a me. quindi insegnate loro che cosa la parola di dio non le nostre idee di osservare osservare cosa tutte le cose quindi se il Signore, tutte le cose, significa una verità biblica, non annulla un'altra verità biblica. Se il Signore ti ha insegnato una cosa o ti ha impartito un comandamento, amen. e poi te, te ne impartisce un altro, sono due, quindi tu devi insegnare tutte e due, perché tutte le cose. Se poi te ne impartisce tre, <coughs> allora tu prendi atto di tutte e tre. Se te ne impartisce cento, prendi atto di tutte di tutti e cento, tutte le cose che vi ho comandate restano. Non si fanno la guerra l'uno con l'altra, ovvero, ma sai, come, che ne, che ne so, c'è cioè il classico esempio, no? Quando tu predichi il rapimento della Chiesa. Ci troviamo previo al rapimento della Chiesa, il Signore sta per rapire la sua Chiesa, alcuni vengono, è come se volessero annullare questa verità biblica e ti dicono, no, ma quello che conta è che noi dobbiamo sempre essere pronti perché il Signore ci può chiamare in qualsiasi momento. Io stasera posso andare a dormire e non svegliarmi più e andarmene a casa del Padre. E io rispondo, sì ma questa è una verità biblica che, che nessuno contesta e resta una verità biblica. Ora, una verità biblica non andrà mai ad annullare un'altra verità biblica, cioè che c'è un rapimento della Chiesa e la scrittura ci ordina di consolarci predicando il rapimento della Chiesa è proprio scritto consolatevi con queste parole è un comandamento che poi tu non lo voglia vedere così sono cose tue, tu dico in generale poi ehm, ci troviamo previo il rapimento della Chiesa secondo i segni dei tempi e la parola di Dio e quindi quella è un'altra verità biblica allora sono due verità bibliche che camminano insieme all'unanimità eh, quindi tutte le cose che vi ho comandate restano <coughs> una verità biblica, un comandamento biblico non sarà mai annullato in virtù di altri comandamenti biblici così viceversa e così è per tutto quanto tutte le cose che vi ho comandate resteranno sempre vedi come io ti sto un pochino <coughs> aiutando a riflettere perché sono sicuro che tu mi seguirai perfettamente per parte che sei una persona intelligente, ma il cristiano deve per forza di cose essere intelligente. Un cristiano non può essere una capra. Un cristiano capra, un cristiano che non è intelligente, è un cristiano che non ha dato luogo allo Spirito Santo. Ora, non è che tu nasci oggi e diventi un fenomeno, però con gli anni si deve vedere la maturazione, l'intelligenza, la ragione, poi c'è chi sarà più svelto, chi meno svelto, chi più intelligente, chi meno intelligente, ma il cristiano non può non essere intelligente. Può essere più sapiente, meno sapiente, più educato, meno educato, per carità, secondo l'educazione, parlo proprio dell'educazione, quella cosa particolare, poi il rispetto a tutti ciò devono avere. Tutti dobbiamo essere rispettuosi, però l'educazione, chi non l'ha ricevuta, è chiaro che mancherà di alcuni accorgimenti che neanche se ne rende conto, ma adesso questa è un'altra storia. Però il cristiano deve essere intelligente, razionale, chi più, chi meno. Benissimo. Ora, eh, Marco, Marco 16, 15. Riprende. Quindi noi vediamo che questo passo è, è molto, molto, molto importante, no? Qui dice, andate, disse loro, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato battezzato, allora sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà salvato. Condannato. Quindi noi vediamo che eh, in qualche maniera questo, questo passo che, eh, come dire, richiama l'altro, l'altro che richiama questo, si trova in più Vangeli. Quindi la scrittura ripete molto. Quando la scrittura ripete, ripete, significa che è molto importante. Ora noi dobbiamo guardare questo però nel contesto non è che noi veniamo battezzati e poi siamo salvati dopo no no noi crediamo vedi chi avrà creduto quando tu credi quando tu credi in automatico e accetti ok poi che fai se accetti vivi se vivi quello in cui credi lo metti in pratica il primo comandamento che noi troviamo dopo aver creduto, il primo, il primo comandamento è credere, ma subito dopo il primo comandamento che noi dobbiamo mettere in pratica è il battesimo. Quindi viviamo quel, la, la fede, la viviamo perché dimostriamo mettendo in pratica il comandamento che crediamo. Ecco perché chi non mette in pratica i comandamenti dimostra di, di non credere, non ha fede. E siccome noi siamo salvati per fede, eh, ecco qui che si scade dalla fede. Attenzione. Quindi non è che io vengo salvato dopo il battesimo, no, però... Siccome io credo, vengo salvato in virtù di questa fede, se la vivo e viverla significa non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio erederà il Regno de dei Cieli, è scritto. Quindi il, qual è la volontà del Padre mio? I, i, I comandamenti, qual è il primo comandamento che mi trovo una volta che ho creduto? Il primo comandamento dopo aver creduto è essere battesati immediatamente dopo o contestualmente celebrare la cena del Signore di questo abbiamo fatto il video dedicato poi faremo qualche piccolo accenno perché questo è un accenno benedetto è il santo nome del Signore quindi questo è molto molto importante infatti vogliamo eh, fare così <coughs> prima nel verso 15 abbiamo letto disse allora andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura predicate annunciate insegnate perché dobbiamo capire come stanno le cose dobbiamo conoscere benedetto è il santo nome del Signore quando è venuto lo Spirito Santo in fatti che ne so eh, ancora prima in Atti 1 Atti 1,8 dice il Signore ma voi riceverete la virtù dello Spirito Santo il quale verrà sopra di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi lui qui dà un comandamento e qui dà una promessa. Quindi questa è la promessa, questo è il comandamento. Il comandamento... Non annulla la promessa, la promessa non annulla il comandamento. Non mettiamo la parola di Dio in guerra con se stessa perché non è in guerra con se stessa. La parola di Dio è, è, è in guerra, se vog, vog, vogliamo dirlo, visto che c'è anche l'armatura del cristiano, contro il peccato, contro i nemici della croce. Contro le podestà dell'aria che guerreggiano. Allora noi guerreggiamo con loro nel nome di Gesù Cristo, per il sangue di Cristo. E li sgridiamo nel nome di Gesù Cristo e li riprendiamo nel nome di Gesù Cristo. Benissimo. Vogliamo leggere un, lingu un, un linguaggio, un, un passo molto importante. Colossesi. Colossesi è molto importante per quanto riguarda. Guarda questo argomento. Allora, Colossesi, se io vado nel verso 11, <coughs> allora dice un qualcosa, io eh, in verità dovrei cominciare dal verso 12, però per farti capire meglio comincerò dal verso 11. Allora, ascolta quello che dice qui. Qui è Paolo che parla. Nel quale ancora siete stati circoncisi siete stati circoncisi, di una circoncisione fatta senza mano. Quindi è simbolica, perché oggigiorno noi cristiani, uomini, non, non ci circoncidiamo più. No, per comandamento, poi se uno fa per fatti sua, perché per questioni igieniche, come fanno in tante na nazioni, per questioni igieniche, non di religione, ognuno fa come gli pare, non è questo, però ci è proibito farlo per ehm, questioni di fede, mentre invece nel, nell'Antichità, nell'Antico Testamento c'era il comandamento, ma nel Nuovo Testamento questo non c'è, però resta la circoncisione spirituale, quella fatta senza mano d'uomo, e quindi qua ci, penso che ci, ci rientrano tutti, uomini e donne, no? Perché è qualcosa di spirituale. in che consiste questa circoncisione? È un tipo, è un qualcosa di simbolico che qui l'Apostolo, eh, un linguaggio simbolico però che va a eh, stabilire una realtà, ovvero il nostro comportamento. Infatti poi dice nello spogliamento del corpo, ovvero ovvero anche qui è simbolico, non è che devi andare in giro nudo, no? Sai qui, cioè, dei carnali ce ne sono tanti, no? Mm. No, lo spogliamento dei peccati della carne, quindi nella circoncisione di Cristo, quindi è un qualcosa di simbolico. Essendo, qui veniamo a noi che ci interessa, essendo stati con lui seppelliti nel battesimo, vedi, c'è, cioè, allora qui l'Apostolo Paolo sta adottando un linguaggio simbolico per descrivere una cosa vera però una cosa vera cioè che io muoio adesso lo leggiamo noi siamo stati con lui seppelliti nel battesimo scusate nel battesimo quindi quale battesimo? ma nel battesimo dell'acqua il battesimo dell'acqua è una figura è una figura che sta a simboleggiare la morte, essendo stati con lui seppelliti nel battesimo, perché con lui? Perché come lui è morto, anche noi dobbiamo morire, morire, no? Quando qui dice spogliarsi, dice altrove morire, morire alla carne, ai peccati, dobbiamo crocifiggere la nostra carne. Paolo dice io sono crocifisso eh, al mondo e il mondo è crocifisso a me. Cioè l'uno guarda da una parte, l'altro guarda da, da, dall'altra. <clears throat> quindi essendo stati seppelliti nel battesimo in cui ancora siete risuscitati <clears throat> per fede della virtù di Dio che ha risuscitato dai morti. Quindi noi nasciamo di nuovo, quindi risuscitiamo e poi un domani risusciteremo anche nel corpo eccetera eccetera eccetera e lui vi ha, vi, ha, vivi, ha vivificati voi che eravati, eravate morti nei peccati quando eravamo incirconcisi spiritualmente parlando vedi lui qui fa incirconcisione, circoncisione battesimo nella vostra carne avendovi perdonati tutti i peccati avendo cancellata l'obbligazione che era contro di noi negli ordinamenti la quale ci era contraria e quella ha tolta via avendola confitta nella croce vedi così come Cristo è stato crocifisso dirà poi Paolo noi dobbiamo essere crocifissi la nostra carne deve essere crocifissa Cristo nella croce è morto noi quando ci immergiamo nelle acque <coughs> veniamo sommersi quello raffigura la nostra morte al vecchio uomo per risuscitare al nuovo uomo come dirà Giovanni, capitolo 4, con che era, o capitolo 3, il Vangelo, con Nicodemo, no? Che è capitolo 3 o 4, vabbè, o 3 o 4, Nicodemo, <coughs> gloria a Dio, che bisogna che nasciate di nuovo. E avendo spogliate le podestà, vedi, i Principati, no? Che siamo in guerra noi con questi, li ha pubblicamente menati in spettacolo, trionfando... Dessi in esso, niuno dunque vi giudichi e poi continua a mangiare o bere, o per rispetto di festa, calendi o sabati, le quali cose sono ombra, erano ombra, erano figure, vedi qui è tutto un linguaggio figurato per però parlare di cose vere, obiettive, la nuova, e la nuova vita in Cristo, quelle che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo, niuno vi condanni a suo arbitrio in umiltà, e servizio degli angeli ponendo il più delle cose che non ha vedute essendo temerariamente gonfio della mente della sua carne non attenendosi al capo dal quale tutto il corpo fornito e ben connesso insieme per le giunture e i legami prende a crescimento di dio se dunque essendo morti con cristo vedi lo ripete noi siamo morti con cristo quando noi nasciamo di nuovo, nasciamo perché di nuovo, perché prima moriamo e poi rinasciamo. Il battesimo nell'acqua raffigura questo. è il primo comandamento, gloria a Dio, che noi ci troviamo davanti. Bene, subito dopo noi abbiamo un altro comandamento. Un altro comandamento molto importante che si trova in prima... Corinti, classico, <coughs> 11, non me l'ha preso sicuramente perché sta qua e quindi lo spostiamo qua. Ok, ok, allora prima Corinti 11, dal... poiché io ho dal Signore ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, quindi queste cose... Paolo ce le ha date, l'Apostolo, perché sono state date direttamente dal Signore Gesù a lui, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito, no, prese il pane, qui parla della cena del Signore, chiamata anche la Santa Cena, dopo aver reso grazie lo ruppe e disse «pigliate, mangiate, questo è il mio corpo, il quale per voi è rotto, fate questo in rammemorazione di me». Parimenta ancora prese il calice dopo aver cenato, di, quindi dopo la cena, quindi la cena del Signore, <coughs> è vero che è stata fatta in una cena ma, ma non durante, alla fine, quindi viene, viene separata, tolta, ecco perché noi non facciamo più la cena ma facciamo direttamente la cena del, del Signore a proposito, ma questa è un'altra storia. Questo calice è il nuovo patto, ecco qui, noi abbiamo fatto il video sui sette patti di Dio. Quindi, quando noi <coughs> eh, accettiamo Cristo, entriamo nell'ultimo patto, che è il settimo patto, che è il nuovo patto, il nuovo testamento, o il nuovo accordo, o la nuova alleanza, in ebraico si dice berit o brette, Berite, brette, nel sangue mio, fate questo ogni volta, che voi ne berrete in rammemorazione di me perché ogni perché ogni volta che voi avete mangiato di questo pane o bevuto di questo calice della cena del Signore, voi annunziate cosa la morte del Signore finché egli venga. Quindi queste, questi due questo è un altro comandamento. Vedi quanti comandamenti abbiamo? Quindi quando noi facciamo il battesimo nell'acqua, raffiguriamo, eh, la, eh, si fa una sola volta, poi ne, par ne parlerò, raffiguriamo la morte al vecchio uomo, la nuova nascita al nuovo uomo e quando subito dopo il, primo, il secondo comandamento che ci troviamo davanti è celebrare la cena del Signore che... A sua volta anche qui andiamo a rammemorare la, la morte del Signore Gesù e anche la risurrezione perché poi dice voi annunciate la morte finché egli venga, quindi se è morto e poi dice egli venga come fa a venire un morto vuol dire che è risorto, quindi noi annunciamo la morte, la risurrezione, le promesse la seconda venuta di Cristo, che lui deve tornare prima di questa, il rapimento della Chiesa, e così via discorrendo. Quindi tutto questo è molto importante ed è tutto correlato insieme. Il battesimo nell'acqua si fa una sola volta, se veramente sei nato di nuovo si fa una sola volta, non si può ripetere, la cena del Signore invece si fa sempre, durante tutta la vita del nostro pellegrinaggio in questo eh, mondo. <coughs> questo adesso, eh, diciamo, non è l'oggetto, eh, però ogni tanto si fa, c'è chi la fa tutte, tutti i sabati, tu, tutte le domeniche, tutti i lunedì, una volta a settimana, eh, no, noi no, io sono contrario, però no, ognuno fa come si sente, perché poi ti abitui. Io sono, sono dell'idea che un paio di volte l'anno, per come la vedo io, va più che bene. C'è chi dice, no, no, quella va fatta tutte le domeniche, sì, però poi dopo diventa un'abitudine. T'accosti alla cena del Signore come se stessi a Pia all'Ostia nel Cattolicesimo, lasciamo perdere, però peccato non è. <coughs> Gloria a Dio, questo è solo un piccolo, piccolo accenno. Quindi, il... Mm, il, il battesimo nell'acqua, fai attenzione ai falsi cristiani, i falsi movimenti, i pseudo-movimenti cristiani tipo Torben Sondergaard, di ultima riforma italia, che praticamente tu vedi cose aberranti quando fanno i battesimi nell'acqua, persone indemoniate. Un nato di nuovo non è indemoniato, quindi, già qui partiamo male. Loro insegnano che praticamente siccome è scritto in, in due passi della parola di Dio, li vanno a decontestualizzare, dicono che il battesimo nell'acqua lava i peccati. Ecco, questa è una blasfemia, è una eresia, noi siamo purificati dal sangue di Cristo, dalla morte e la risurrezione sua. Il sangue di Cristo ci lava dai peccati. Mai l'acqua, il battesimo, lava i peccati. Noi eh, siamo lavati solo per il sangue di Cristo. L'espiazione la fa Cristo, l'acqua non salva. Loro vanno a prendere un verso, che si, due versi, mo, te ne cito solo uno. Eh, questo si trova in Atti allora 22 atti 22 16 dice e ora che indugi levati si battezzato si battezzato e lavato dei tuoi e lavato dei tuoi peccati che indugi si battezzato e la, quindi loro dicono vedi chi viene battezzato viene lavato dai propri peccati ma questa è una frase che viene decontestualizzata perché tu puoi leggere tutta la scrittura dall'antico testamento l'antico testamento quando c'erano i misfatti si, si facevano sacrifici di animali <coughs> nel nuovo testamento viene cristo che è l'agnello perfetto dirà eh, giovanni il battista ecco l'agnello che toglie il peccato dal mondo no l'agnello perfetto muore in virtù di questa morte vengono eh, aboliti i peccati, vengono perdonati i peccati per quelli che avranno fede però, per quelli che invocheranno il suo nome, per quelli che crederanno e per quelli che cammineranno. E infatti se tu leggi tutto il passo, dice, si sì, battezzato, lavato dei tuoi peccati, invocando il nome del Signore, ecco qui la fede perché io vengo battezzato perché ho fede, vengo battezzato perché ho creduto nel nome del Signore, invocando e in virtù di questa fede, come scritto in Efesi eh, 2 dal verso 8 in poi, Efesi 2, 8, perché voi siete salvati per grazia mediante la fede. La salvezza è per fede, E chi lava il peccato, il sangue di Cristo, quindi qui stanno decontestualizzando, quindi quando vedi questi di Torben Sondergaard con eh, Ultima Riforma, Italia, che, che, o chiunque ti dica che il battesimo nell'acqua cancella i peccati, no, eh, i tuoi peccati, i miei peccati sono cancellati dal sangue di Cristo e veniamo salvati in virtù della fede ed è il dono di dio ed è per grazia in virtù di tutta questa opera credendo io vivo e vivo significa metto in pratica perché mettere in pratica significa credere quando non vivo che dice vabbè tanto sono salvato in cristo significa che tu non credi perché credere significa vivere cioè mettere in pratica è il primo comandamento essere battezzato nell'acqua il secondo celebrare la cena del signore e tutto quello che ne consegue essere santi essere crocifissi a cristo essere una nuova creatura credere a quello che è scritto annunciare quello che è scritto non togliere nulla di quello che è scritto non aggiungere nulla difendere quello che è scritto eccetera eccetera eccetera questo è molto importante Caro ascoltatore anonimo, che mi stai ascoltando, Dio ti benedica. Ti voglio leggere un passo importantissimo. Proprio per oltre tutto quello che abbiamo spiegato che annulla che <coughs> l'acqua lava i peccati che è un'aberrazione, Oltre tutto questo, vogliamo leggere un qualcosa di molto importante che si trova in prima Pietro, capitolo 3, verso 21, dice «Alla qual figura corrisponde il battesimo?» Qui parla dell'arca «Alla qual figura corrisponde il battesimo?» il quale non il nettamento delle brutture della carne, cioè il battesimo non ne toglie le brutture della carne, non toglie il peccato della carne, ma la domanda di una buona coscienza verso Dio ora salva ancora noi per la risurrezione di Cristo, è la risurrezione di Cristo che ci lava, che ci salva e il battesimo non toglie le brutture della carne ma è la risurrezione di Cristo la morte di Cristo quindi il sangue di Cristo quindi fuggi da tutti coloro che ti insegneranno che il battesimo nell'acqua cancella i peccati no questo non annulla il fatto che il battesimo nell'acqua è un comandamento e è un comandamento meraviglioso benedetto il santo nome del signore bene voglio concludere per rispondere nettamente adesso alla tua domanda cosa dice la scrittura già con questo che ti ho detto hai capito che non ti trovi in regola con il signore bene ma vogliamo proprio chiudere come dire in maniera super biblica vogliamo andare in atti il famoso capitolo 10 non te lo leggo tutto per motivi di tempo, te lo puoi leggere tu. Qui c'è, no? La, la famosa storia di Cesarea, un certo uomo chiamato di nome Cornelio Centurione, che poi va da Paolo, e eh sì, da Paolo, da Pietro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, poi Pietro ha la famosa visione. Ehm, si vede tutti questi animali impuri, la, la voce gli dice, eh, mangia Pietro, lui dice, ma io non ho mai mangiato nulla di impuro, e così via discorrendo. Perché i gentili erano chiamati, e sono ancora oggi, considerati impuri dagli ebrei. Poi, nel verso 25, poi il Signore gli, gli dice, vai, insomma, con questo cornello, eccetera, eccetera, eccetera, e c'è tutta la storia. Come Pietro entrava e qui c'è proprio il caso tuo, qui c'è il tuo caso. Cioè, tu mi hai fatto una domanda che ho letto all'inizio. Eccola qua. Qui c'è il tuo caso. Guarda caso, oh, scusa il plonastico. Come Pietro entrava, Cornelio, fatto gli incontro, si gettò ai piedi e l'adorò. E Pietro lo sollevò dicendo: questo vale per i cattolici. Levati io ancora, sono nuovo. E ragionando con lui, perché la fede è ragione, entrò e trovò molti, tutti gentili, eh? non ebrei, che si erano qui radunati. Ed egli disse loro, non sapete come non è lecito a un uomo giudeo eh, aggiungersi con uno strano, uno straniero? O entrare in casa sua ma il dio mi ha mostrato di non chiamare alcun uomo immondo vedete quando io vi ho detto prima andate per tutto il mondo annunciate a tutte le genti lì stava alludendo a tutte le genti anche ai gentili che per loro questo eh, era ignaro era ignaro già lì c'era questa cosa qui appunto vedete quanto è meravigliosa la parola di dio ho contaminato perciò ancora essendo stato mandato a chiamare io sono venuto senza contraddire quindi noi dobbiamo fare la volontà di dio anche quando non la capiamo come lui non la stava capendo io domando dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare, a chiamare? e Cornelio disse quattro giorni sono che io fino a quest'ora ero a digiuno e alle nove ore io facevo orazione in casa mia Ecco, un uomo si presentò davanti a me in investimento risplendente e disse, Cornelio, la tua orazione è stata esaudita, le tue limosine sono state circondate nel cospetto, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo voi ve lo potete leggere voi. E gli racconta tutta la storia. E poi gli inizia a predicare il Cristo. E poi a un certo punto, per motivi di tempo scusate corro, mentre Pietro teneva questi ragionamenti, cioè che gli annunciava la fede, gli ragionava la fede, la fede è ragione, è conoscenza di quello che ha fatto Cristo, eccetera, eccetera, eccetera, e credere, tante cose la fede, mentre Pietro teneva questi ragionamenti, lo Spirito Santo cadde tutti. Di coloro che udivano la parola, e che succede? Iniziano a tremare, cascano per terra, fanno le capriole come fanno oggi alcuni che, che, che, che il Signore li sgridi? No, no eppure qui siamo davanti, proprio il, la, cioè il, quello che la potenza che si è concretizzata all'inizio, un in qualcosa di quello che facevano gli, gli apostoli. Insomma, er erano tempi particolari. Vabbè, anche oggi lo spirito santo è sempre lo stesso però cerchiamo ora eh, di capirci quindi tutti i fedeli della circoncisione i quali erano ve ve venuti con pietro stupirono che il dono dello spirito santo fosse stato sparso anche sopra i gentili poiché li udivano parlare diverse lingue e magnificare di Dio. Allora Pietro prese a dire: ecco quel tuo caso, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, Pietro fa la domanda, quella che io chiamo del milione. Può alcuno vietare l'acqua che non siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo, come ancora noi? Egli comandò: comandò, ordinò dopo aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Questo io già l'ho spiegato, il qui c'è il racconto generale, ma in Matteo 28, 19 c'è l'ordine di Cristo, che è un'altra cosa, quindi sono stati battezzati in acqua, ovviamente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, allora essi lo pregarono che dimorasse quivi alquanti giorni. Amen. Quindi, caro ascoltatore anonimo, io ti ho dedicato questo video per la grazia del Signore Gesù Cristo. Spero tu possa farne buon tesoro. Quindi so che tu hai alcuni problemini, perché non riesci molto a muoverti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come puoi, non so se tu sei munito a casa tua di, visto che non hai difficoltà nel muoverti, se sei munito a casa tua di una vasca da bagno, puoi fare il battesimo nell nella vasca da bagno. Il comandamento recita di fare il battesimo per immersione nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Quindi lo puoi fare ovunque ci sia dell'acqua, una vasca. Io per esempio l'ho fatto nel fiume, un fiume, la abbiamo fatto noi i battesimi, trovi il video, nel mare, lo puoi fare nel mare, nella chiesetta dove sono cresciuto io, avevamo la vasca battesimale sotto al pulpito, nel locale di culto. Insomma l'importante è che ci sia dell'acqua. Se non hai una vasca a casa tua, visto le, le tue difficoltà magari di uscire, magari se in qualche maniera riesci ad andare a casa di qualcuno che abbia una vasca. Benissimo. Tu non frequenti nessuna comunità, hai detto, ok, quindi chi ti può battezzare? Ti può battezzare se stai in una comunità, c'è un pastore, dei responsabili, degli anziani, e poi loro, eh, il pastore, chi che sia, dirà, chi, eh, chi può battezzare, chi no, perché no, attenzione a questi giovani che nascono oggi, vogliono togliere i pastori, vogliono togliere tutto, non è che c'è, cioè, che ecco, eh, deve essere un uomo nato di nuovo, una persona nata di nuovo, va bene? In una comunità c'è un pastore, degli anziani, gloria a Dio, non è che l'ultimo che arriva, che manco conosci, prende, eh, non, non ha un cammino, diciamo, eh, non si sa se, se eh, sta perseverando, se persevera, non si sa niente, prendilo e lo metti a predicare, a fare come oggi fanno purtroppo alcuni pseudo-anziani. Ora però il tuo caso eh, non, non rientra in questo, in questo, quindi chi ti può battezzare a te? Se capita, dalle parti tue, un credente, un fratello nato di nuovo, nato di nuovo, che sia nato di nuovo, un vero nato di nuovo. Ok, Fatti battesare da Lui, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo fatto anche un video, gloria a Dio, il battesimo si fa, diciamo, vestito, non, non, non come ho visto dei, dei video con, con dei sciagurati farlo un costume, vestito, ti puoi mettere un pigiama... Quello che ti pare, insomma, l'importante è che hai, diciamo, un pantalone, una, una camicia coperta, una gonna, come vuoi. L'importante è che, se coperta, si predilige il bianco perché il bianco comunica, co co comunica no? tu sai che i colori comunicano. ecco, Se non c'hai il bianco utilizzi un altro colore, non è questo, io poi ti metterò il link sotto. E, e puoi essere nel nome del bat battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per immersione. Bene, ora prima non lo sapevi, gloria a Dio, adesso lo sai. Quindi se, eh, se visto la tua situazione, la tua condizione non riesci a farlo, non è che per questo perdi la salvezza, il problema ti si creerebbe se resti indifferente a questo e di a ah, me non me ne importa niente, allora lì si, si andrebbe a creare un problema, ma se invece ora che hai capito lo vuoi fare e non riesci perché hai dei problemi, il Padre che è nel cielo lo sa, puoi pregarlo nel nome di Gesù perché Egli è potente di aprirti una strada, Egli è molto potente di fare queste cose. Bene, caro ascoltatore anonimo, questo è stato il video, Dio ti di benedica. Grazie per avermi investito e spero questo video possa essere di benedizione anche ad altri. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti, ora vado a renderlo pubblico. Ebbene, sì, l'ho fatto in privato, così sto più tranquillo, non devo stare appresso i commenti, sto più rilassato perché poi fai questo, questo, questo, è impegnativo, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Dio ti benedica. Bene, se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom.